Apre l'hotel Star Wars, che la forza sia con voi. Esistono hotel a forma di castello incantato, altri immersi in straordinari parchi acquatici, ci sono poi hotel stregati e, dolcissimi in fondo, a breve prenderà vita anche l'hotel ispirato a Star Wars. Disegnato e voluto dalla Disney, aprirà nel cuore della Florida. In uno dei parchi a tema già in costruzione negli States. Questa notizia ha già fatto il giro del mondo ed ha entusiasmato i milioni di fan che purtroppo dovranno attendere ancora un po' prima di mettere piede nella nave spaziale. La data di apertura è prevista infatti per il 2019. L'adrenalina è davvero tanta. In fondo quale migliore occasione per vivere anche solo per una notte come un cavaliere Jedi? Un soggiorno a base di robot, droidi, principesse, caveback e Jedi a partire dal 2019 potrete sentirvi a tutti gli effetti cittadini di un'unica galassia, fra hall, stanze e un grazioso personale vestito con costumi a tema, la forza sarà davvero con lui. L'albergo, a forma di nave spaziale, è stato studiato e curato dalla Disney nei minimi dettagli, così da farvi vivere un'esperienza al 100% stellare, o per meglio dire galattica. Fuori dalle finestre e teleschermi ci sarà solamente lo spazio. Una volta lasciata la Terra, scoprirete un'astronave viva con personaggi. Storie e avventure che si srotolano attorno a voi, ha dichiarato con massima fierezza Bob Schapek, direttore della sezione parchi e Resort di Walt Disney. In questa magica atmosfera vivrete una storia di guerra personalizzata per ogni singolo cliente, si vocifera anche la possibilità di intraprendere missioni segrete. Anche se dovremo attendere ancora un po'. Quello che si prospetta sembra qualcosa di veramente magnifico. Questo slideshow richiede JavaScript. Disney, il nuovo concept di vacanza a 360 gradi Disney, che negli ultimi anni ha allargato sempre di più i suoi orizzonti, si pone l'obiettivo di realizzare per i suoi ospiti una vacanza indimenticabile, a 360 gradi, nuovo concept strategico dell'azienda. Lo scopo è quello di far vivere ai suoi clienti una favola Disney attraverso un'esperienza immersiva, per regalare alle persone un'avventura completa. Oltre all'hotel, totalmente a tema, Disney sta lavorando su due progetti, le nuove aree tematiche di Star Wars ad Orlando in California, che prenderanno il nome di Galaxy Sege. Nei parchi saranno realizzate due giostre, una dedicata al volo spaziale sul Millennium Falcon e laltra Star Destroyer. Per la Disney si tratta di un nuovo business, il cavallo di battaglia giusto sul quale puntare perché le attrazioni del parco non potranno essere facilmente copiate dai concorrenti o diventare obsolete a causa delle nuove tecnologie. I visitatori, verranno in contatto con una realtà virtuale mai vista, con tanto di spada laser e che darà loro la possibilità di immergersi in un modo prima d'ora visibile solo sul maxi-schermo del cinema, degno del cavaliere Jedi che si nasconde in voi.